Ciao ragazzi, questo è il mio canale, io sono il Pipega e oggi faremo una gara di rigori un po' particolare okay. Abbiamo preso spunto dalla 110, dal 110 che è un gioco di, di basket Praticamente, è il mio voto la maturità Comunque abbiamo preso spunto da uh, un gioco di basket, una challenge di basket dove segnando carichi 10 punti E chi sbaglia prende i 10 punti, il primo che arriva a 110 perde Noi fa lo faremo a 50 e non a 110 perché ovviamente siamo, siamo in tanti Tanti ospiti oggi E quindi quando uno segnerà caricherà 10 punti a quello che tirerà dopo E così finché uno non sbaglia E la somma dei punti praticamente L'andrà a prendere chi sbaglierà Il primo che arriva a 50 ha perso Per cui il è un gioco molto semplice Molto gozo. Io vi ricordo di lasciare follow a tutti quanti A iscrivervi al canale Lasciare like Mi raccomando perché è importantissimo Siamo quasi a 10.000 follower Dopo 3 settimane sì, Per eh, grazie a tipo... dice iscritti su youtube eh? Cosa ho detto io? follower Lo sto per dire a 10.000 iscritti Il Pippega si fa pelato se l'ho fatto io a 100.000 like lo può fare anche lui 10.000 iscritti Allora ragazzi partiamo su 10.000 iscritti Dai! Dai Ragazzi dobbiamo decidere adesso ovviamente chi inizia e il G Secondo Secondo, terzo, quarto, quarto quinto, quinto, quinto, quinto, sesto, eh, siamo il settimo so. e il ottavo Bro se io sbaglio che sono il quinto tutti i segnano sono già fuori esatto. Sì puoi andare a mangiare Ma tranquillo calcio io Proprio easy, <ride> proprio easy Ma io non sbaglio L'hai detto eh Io non sbaglio mai bro Quando uh. voglio Non sbaglio E questa, questa sfida la vinco io bro Let's go <ride> Quindi ragazzi partiamo adesso con questa 110 <ride> challenge Che vabbè 50 però eh, la chiamiamo 110 no, lo stesso no, eh? Il primo a battere sarà Luca Campolunghi Con la sua bellissima ah, tuta Con questa bello. sua eleganza, questo uomo fantastico, incredibile, magnifico. Il nostro Juventino, la nostra prima punta, la punta di Dimas. Siamo? Siamo? Quando vuoi! Primo pattere di guerra Luca Campolunghi. Oh. No. Ah. Carica! Oh, eh, no. Guardate? Era un bel rigore, eh. quindi zero punti caricati. Secondo rigore lo batterà Pierino, il magnifico, l'incredibile, il potentissimo Pierino, dei Pier La con la sua maglietta Red Bull. Che se volesse anche sponsorizzare, non sarebbe male. Andiamo, allora, a forte, Pier. Ah. ah. Red Bull. Ma sa che dentro Incredibile, fantastico. Cioè, io ti ho insegnato a battere rigori in quella porta. Questa porta qui. Questa porta qui. guarda che è perfetto, eh. Infatti vorrei battere solo lì per il resto della mia si vita. Sta. Terzo rigore, batte Andrea Fratino, il mio, il mio uomo, il mio compagno di squadra. Della Juventus. Numero uno, farà sicuramente gol. Però c'è Feni in porta. Un altro numero uno. Vediamo un po'. Occhio. Oh. Raga ma che qua quanta qualità abbiamo visto in questo rigore. La nostra new entry per oggi. In ospite speciale. Lorenzo Faionti, TikToker streamer. Tifoso Drudinese con la maglia di De Lufeu. Una roba imbarazzante, però De Lufeu, tanta roba quest'anno. C'ha 20 punti caricati sopra. Chissà adesso cosa combinerà. Vediamo un po'. No, ri, no, ri, no. Ri, no ri. Oh, oh. Ci sono 30 punti caricati, caricati. Sul groppone di Chris Laway Pallone d'oro di Twitch Italia Mi ha battuto in semifinale Adesso deve dimostrare di essere uomo con le palle Perché non è detto che ce la farà A battere Fede quindi... La punta degli ossa è... No way Fede Bravissimo cazzo, un mostro, il nostro portierone No, way, no way. Occhio, tocca a lui, Samuel che non ha bisogno di presentazioni È venuto dal Ghana per fare questa sfida e per trafiggere questo portiere E infatti ecco qua 10 punti caricati in questo momento per il nostro Gnabri, La parte eh, strana dei Pierlas V. E sicuramente un ottimo giocatore Vediamo se ne caricherà 20 su di me, sono il prossimo Oppure si prenderà 10 sul gruppone Let's go Oh mamma mia! Giudile! Le no! Chiudile! Oh, abbiamo 20 punti caricati! Sì. Proviamo, dai! Let's go. let's go Sono 30! 30 punti caricati! Attenzione! Oh. E riprende! Mi sono preso 30 Ti punti, sa? almeno gioco con un Poi po' di pressione, sennò mi annoi. Pierino, oh no, oh, senza pressione! Non hai Io punti caricati! Raga. Grazie! e 10 punti caricati Tu mi fa Andrea pratino e sono 20 punti caricati ma senti la tensione questa scotta è bollente è bollente 30 quanto stai? 20 30 30 40 sbagli sei fuori attenzione Chrissa! winner gone subito pronti via attenzione oh ballone ci saluta non hai punti caricati. Ma puoi caricare. Andiamo. Zero no! no pressione, quindi no pressure. No. Sì, ragazzi, mia, io ho capito zero pressione, ma tocca a me. Sei pronto? No! Io mori miei vi voglio bene, però. Ora Oddio è basso! Oddio oh, mio! <ride> devo arrivare io, per far gol! Oh è il terzo tiro di fila senza pressione! Vai Pieri! Inizia a mettere in pratica esattamente questo Pieri! Bravo! Gli qua caricati, 40 si se segna, io sbaglio, io sono fuori! Attenzione! Uh. 40 punti caricati poi il prossimo guarda, guarda. che sbaglia è fuori guardami guardami, guardami. dritto negli occhi guarda, fino in fondo guarda. tiro. fondo tiro. fondo 60 caricati non sbaglia il mio uomo è facile fare sei. il pallonettino quando c'è zero, 0 eh! ora non non voglio vedere come adesso. Ricorda ricordati oh. quello che ti ho insegnato pierre non puoi sbagliare puoi Leva zero, ho fatto gol. quando vale 70 ovviamente Il secondo eliminato è Pierino, Pierino oh. Oh. Però c'è da dire una cosa, eh. Vai. abbiamo un signor portiere Che è devastante Sicuri che ci hanno eliminato! Luca a casa! Luca Campolunghi ci saluta! Ciao Luca! Ecco perché il rivolista della Juventus sono io. Andrea Fratino, attenzione! Oh Attenzione! E sbaglia! Però senza pressione! messo in difficoltà No, boss, sì, ma era dentro. Comunque, eh. era dentro. Il bar. Allora il bar ha detto gol Quindi ci sono 30 punti caricati sopra a pratino Vediamo un po' Con la paglia 40 punti Beh, anche se sbaglio non sono fuori Esatto però inizia a scottare la palla adesso Vai con Giorgio Ancora senza pressione, può sbagliare tranquillamente. Vediamo un po', va di mancino. Attenzione, mi piace come si comporta il ragazzo. Attenzione, sbesteggia con l'ara oh, oh, buona. Oh. Yeah, yeah. E gli avvi segna oh, 10, ah, 10 punti caricati per me. Da Fratino, oh, sbaglia. Cos'intendesse? Fa gol, 10 Giovanni. punti caricati 10 caricati, parte of Samuel Ed è gol eh, Ma stai già per terra Sì, è già aia per aia terra aia, no. sì. Sono a 40 punti ragazzi Se sbaglio ho perso Parte per 4 sì, Neurofeo, attenzione Fajon se non sbaglia è fuori ah. Vediamo un po' eh, E invece no, Bravo. il Alla Balotelli e la rete E niente ragazzi Se sbaglio ho perso Sei pronto bene? Eh? Senza pressione oh! Oh! Oh! E io saluto in questo bellissimo video È stato bello e noi ci vediamo al prossimo Continua la sfida oh. signori Ciao Vivo! la rete! Faion Parte of Samuel che la mette la prova lo stesso! ma se ne stiamo a 30 sopra? Sono 30 caricati, Pratino senza pressione Win or go home per Lorenzo Faion. vediamo un po' Il turno giusto, è arrivato il turno giusto, no. grande portiere Oh, lo sbeffezza, lo sbeffezza Sam, sono 20 caricati, eh <ride> E la rete, 30 caricati, pesa il pallone, se lo sbagli sei fuori Adesso c'è pressione, se lo sbaglio è fuori Parte Gnabry uh, Sono 40 caricati, fratino. No, no pressure No pressure Bro, guarda che faccia che c'ha No pressure No pressure, bro eh, vabbè, la, la, sbagli, sta, la sbagli, la, la sbagli madonna pazzo. Ho già visto è dalla pazzo è pazzo rischiata ma ci siamo è sì. pazzo saluta la baracca sì. Sam sì. Sam tensione Sam è pazzo è pazzo è pazzo oh, è il tuo momento vai sei fuori non, ormai non sappiamo più quanti punti ci sono ce ne sì, sono tanti è il momento frene è il momento frene eh, però. Che succede? No prescia! No prescia! Fa come Buldo Ma, No prescia! No prescia! No prescia! No, no è... È incredibile! Sam, non te lo sto neanche a dire che se sbagli sei fuori, ci sono mille, mille punti caricati! Ah, e anche con, no, no, con no, no. Uh, <laughs> uh, Pierino che lancia il pallone, fa gol! Però quando tira Samuel e Fratino non azzecca mai. Ci sono 18 miliardi di punti sopra. Oh! Ah, è, è stato bello, è stato bello. Ragazzi Lorenzo forte. Faion! Attenzione, Off Samuel. Gli ultimi tre giocatori rimasti. 10 punti caricati con Off Samuel che ha appena segnato. Tocca a Però pressione, Si carica. Oh, bro, potessi anche a giocare di prenderteli no, no, 30 punti caricati off Samuel andiamo un po' Eeeh, e ehm, ehm. Ehm, ehm, ehm, Però ci sta però ci sta Finalmente zero pressione Poi vuoi puoi oh, e anche tu non avevo dubbi Stocca fratino per iniziare a caricare su Sam con la paglia, 10 caricati no! presunto... ha deciso di rendere ancora più viva la sfida 10 caricati uh! ah! va off somewhere ed è 20, attenzione fratino oh! Senza carità di Sam, attenzione, win or go home, win or go home Sam, c'è pressione, Scotto. Scutto. è bollente, uh. e Oxxam eh, ci bella. saluta, sì. okay. oh. Oh. però è stato bravissimo, allora signori sfida finale tra fratino e quello scarso dei Pirlas e Gnabri con Fenne che ha fatto un, un partitone sì, finora ha sì, distrutto. Parato... Distrutto. Eh. distrutto è distrutto allora tanto rigori ma meno no no. no no no, vabbè eh, questa era sì vabbè signori quindi eh, re recap punteggi 10 punti 30 punti quindi è molto semplice che il primo che sbaglia è fuori. la sfida sfida di rigori Gnabri contro Frattino con allora, la Gnabri che non ha Vinteggi caricati sopra ah, eh, E ne no, mette 10. Starmi, nel a dubbio a ah, sì, sì, ci sta. Questo rigore è molto importante perché se segni E poi lui sbaglia Tu hai vinto Bello, eh. Attenzione E' la parata Il vincitore ah, si Aspetta un attimo chiudiamo la... Il vincitore di questa sfida è Andrea Fratino quindi ragazzi siamo alla conclusione di questo video Vi lascio il link in descrizione di tutti questi ragazzi Mi raccomando, le lasciatelo qui Andrea Fratino Degli LA Noi ci oh. vediamo al prossimo video Mi raccomando lasciate l'iscrizione like. like of Samuel Tutto quello che passa Andiamo in giro Gentilmente se puoi evitare, grazie eh. grazie mille. Possiamo chiudere, grazie all ancora all Per aver visto questo video in